Segni della grande ora, la discesa di Cristo, l'animale della terra e la regina Cleopatra, e il suo ritorno alla fine dei tempi con Cristo, previsioni del 2021, Gog e Magog, la fine del mondo come mai. Segni della grande ora, tempio di Salomone, pace in il mondo, unità tra Egitto, Israele, America e gli Arabi.